Opa! Si trocò con la forchetta Ma si gira, eh si gira E va, hey, hey. che si gira Ma e va, e questo? le manine, le manine, le E a Giotto, e noi parliamo su palco. giro